ciao allora potrei ma dico potrei avere fatto un pochino di shopping e adesso ve lo mostro allora partirei spostiamo tutti i pacchetti con quelli che non hanno il pacchetto quindi il primo è Tiger, che due buste sorpresa da 3 euro l'una Ovviamente, come sempre, non hanno nessun tipo di indicazione, quindi è completamente a sorpresa, ma queste qua le apriremo in un altro video, quindi andiamo avanti. Poi, importantissime, caramelline alla menta, 50 centesimi l'uno, erano due per eh, un euro, perché eh, quando mi parte la tossina non ho mai una caramella. Ora ne ho ben due pacchetti, voglio vedere se... Ed è, mi, mi servono ancora. Poi... <ride> vogliamo parlarne dai tigrotti ho trovato pochissime cose ma i mini evidenziatori a ah, 2 euro guardavo non potevo non prenderne ne prendiamo uno a caso il giallo è carinissimo è piccolino non ho neanche aperti classico vediamo che ovviamente evidenzia ma sono carinissimi, c'è cioè bellini e il pacchetto lo dovevo prendere quindi c'è giallo, rosa, arancione verde e blu, classico ma sono alla forma di tigrotto davvero di cose con i tigrotti eh, che io voglio ma ci sono davvero pochissime cose ma... vabbè, e poi dopo con i tigrotti ovviamente non potevo non prendere questo che cos'è? Non lo so no, sbaglio, scherzavo è un contenitore dice contenitore da cibo ma adesso lo apriamo è fatto così in plastica trasparente con il tigotto sopra è un vasettino eccolo così e ognuno ha il suo cucchiaino che andrà disperso subito perché l'ho pensato io cibo no semplicemente perché ed è, ci metto dentro l'argilla per fare le maschere c'ha già il suo cucchiaino quindi comodissimo è del pacco da due quindi più bello di così intanto adesso li chiudiamo perché questi sono carissimi e con Tiger abbiamo finito ma vi posso dire che ho pagato in tutto 11 euro ma avevo lo sconto di 1 euro quindi 10 euro direi che ci stiamo allora, a proposito di caramelline, eccoci, spostiamo tutto, spostiamo la plastica, spero che voi non state sentendo questo rumore, bottega verde, spero davvero che non state sentendo. Allora, promozioncina, eh, solita, volantina, ma prima campioncini, ne ho perso uno, e campioncini sono tre, crema corpo alla menta, ottima. Bagno doccia alti arè e che è leggero, e le toilette peperosa, questo è fantastico. Ma veniamo ai prodotti perché ho preso delle novità, uno si intravedeva già: questo è Latte Spray senza risciacquo, keratina e cocco protettivo lisciante con keratina e olio di cocco per capelli lisci o da lisciare. Questo qui, la confezione, è un 150 ml veniva 13,99 ma io l'ho pagata 6,99 poi abbiamo questo qui che è noce e frutti rossi per capelli colorati olio sublime protettivo dice di con olio di noci di macadagna brasiliana capelli colorati o con mesh, qui deve essere l'olio il profumo l'ho sentito, no, neanche profumo mm, sa proprio di olio, comunque questo qui è un 100 ml Veniva 18.99, io l'ho pagato 9.49, se vi dico anche il caratine cocco. Mm, questo è buonissimo. Questo qui è buonissimo, caratine cocco è buonissimo. Comunque il totale sarebbe stato di 16.48, avevo un buono da 10 euro per il compleanno, quindi 6.48 di tutto. Fatemi sapere se siete curiosi quale provo per prima, ma comunque li proverò tutti e due. Quindi l'olio protettivo o le latte spray senza disciacquo per capelli da lisciare perché, effettivamente, sono da lisciare. Andiamo avanti, sposto e andiamo con i Rocher. I Rocher, anche qui, è solo una cosina. Campioncini mi ha dato tutte le nuove profumazioni quindi i nuovi profumi che sono il Plain Soleil. Qui de Nuit, Selle d'Azur, Sale Azur, Sable fauve quindi pieno sole, sabbia, Sale, Sale d'Azur, Cuore di notte. Boh, li proveremo tutte e quattro, vi faccio sapere nelle first Impression. E poi ho, ho preso questo qui che non ho neanche ancora scartato che è il gel modellante per sopracciglia se riuscirò mai a scartarlo sì. ve lo faccio vedere è questo qui nella colorazione 02 scovolino piccolino e questo lo proviamo sicuramente 12,95 a prezzo pieno per quantità 2,5 ml avevo lo sconto per il compleanno quindi l'ho pagato 6,48 euro sempre per il compleanno l'omaggio era questa palette piccolissima secondo me l'avevamo anche già vista in un anno comunque sia quelle che avevo l'ho finita quindi va benissimo riuscirò mai ad aprirla? bella domanda perché comunque se riesco a mostrarvela eppure lo scotch l'ho tolto eh. ok è questa qui senza specchio senza niente con questi colori eh, opachi e shimmer che io trovo comodissima da portare in borsa per i ritocchi quindi davvero è piccolina compatta niente di che ma per i ritocchi da tenere in borsetta è perfetta e con il brochet abbiamo finito spostiamo cosa ci manca Se sefora allora se sefora ho fatto un bel bocchino perché allora maschera per le mani all'avocado deve essere nutriente perché era scontata, invece di 3,90 euro, 1,90 euro, e quindi questa la proveremo sicuramente. Poi questa è una novità e l'ho voluto provare assolutamente, è della linea Camille Flore, cocco Bali, olio di cocco vergine, numero 1 Made in Bali, va bene, eh, dice di essere adatto per il viso, corpo e capelli io soprattutto lo uso per struccarmi perché mi trovo davvero bene con l'olio di cocco puro che normalmente prendo da natura sì però questo era un 100 ml che ovviamente l'olio di cocco a questa temperatura è liquido in inverno è solido, giustamente eh, 100 ml veniva 9,90 euro avevo lo sconto del 10% quindi 8,91 euro eh, tutti e due prodotti ho speso 10,81 euro e l'omaggio per il compleanno era questa maschera Te primer mask base macchillage 5 in 1 5 in 1 makeup primer maschera in tessuto primer idratante, illuminante uniformante, fissa al up, e però la proveremo la proveremo di sicuro e poi dopo visto che siamo già a 8 minuti e rotti di video che forse devo tagliare un po' vi faccio vedere l'ultima cosa ma velocissima perché non credo che interessa a nessuno la luce ci sta abbandonando ma in questo periodo non si sa che luce c'è e Zenis. ultime cose con i saldi, l'ultimo credo che non interessa in a nessuno ma però vi devo mostrare perché io con i saldi quest'anno non ho preso niente bravissima, eh? però non potevano prendere un paio di slip con il microfibra, tutto con le ciliegie bellissimi, faccio vedere così perché non me ne frega niente e costava eh, c'è il prezzo finale ma non quello iniziale, ce l'ho scritto qua si, sì, 3,99 invece l'ho pagato 1,95 mettiamo via e poi dopo ho preso acqua Reggiseno con le stelline, bellissimo anche questo, stelline a cuoricini, carino, neanche tanti imbottito. Ehm, costava 12,99 euro, io l'ho pagato 6,45 euro, quindi ho pagato in totale 8,40 euro. Credo che per un completino non, non coordinato, ma comunque con piccoli saldi ci poteva anche stare. Allora, niente, eh, fatemi sapere quale prodotto vi incuriosisse di più, vi ricordo che in un altro video apriremo assieme le borse sorpresa di Tiger perché è un video a parte e fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa avete provato se da voi la collezione di Tiger del 8 c'è, perché da me non c'è, e poi cosa volete che provo per prima, quindi abbiamo, aspettate questi due prodotti della Bottega Verde quello lisciante e questo che è l'olio eh, protettivo non so se dice altre cose applicare una piccola quantità sulle lunghezze, sulle punte quindi come sempre e questo vi farò sapere ovviamente se strucca bene perché e, Inci è solo olio di cocco quindi fino a qua ci siamo perfetto io devo dire che l'olio di cocco mh, pre ne prendevo uno sempre da Sephora cocco cocco e qualcosa e che è ok, però 50 ml è dei più piccolino e costa alla fine a conti fatti di più. Lo di cocco mi trovo benissimo da struccarmi, soprattutto queste gettine quelle riutilizzabili. E quando non lo trovo da Sephora, prendo quello è eh, vergine quindi biologico da natura. Sì, perché va bene tutto, ma sugli occhi mettiamoci le cose non raffinate. Questo è puro, il prezzo è buono, oltretutto, è un prezzo scontabile, vi faccio sapere. Com'è e soprattutto anche perché è un pack, sembra quasi una ricarica. Io lo metto nella confezione in plastica, quella grossa che ho già, e quindi è anche comodo. E poi proveremo assieme anche ovviamente le maschere, quelle per le mani. E quella primer, che sono curiosa di sapere, è una maschera primer. Va bene, a posto! Dunque, se vi è piaciuto il video, soprattutto se vi ho trovato un pochino di compagnia, sto accelerando, Mettete un like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando anche di cliccare sulla campanella. Così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video del come questo. Alla prossima! Ciao!